Ok um. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix E Marco 007 e siamo tornati su Undertale Nella scorsa parte abbiamo ucciso Undying The Undying E adesso, niente, sterminiamo Ammetto, le offense Vabbè, Eh uh, sì qua, è, qua sta ancora la roba di Alphys Qua c'è già Mette Oh, eccoti Tu brutta piccola creatura ti sei fatto un bel nome per te, per te stesso. Così tanta infamia. Non so come si fa. Sono impressionato. Infamia. Oh, sì. Se stai cercando Alphys, lei non è qui. Mentre eri. mentre eri occupato a fare la tua. <coughs> cosa. Lei stava correndo in giro evacuando le persone in salvezza. Ora sono in un posto dove tu non le raggiungerai mai. Decidendo di non combatterti? Uh, ah, non sta, de sta decidendo di non combatterti. Oh mio! È davvero intelligente, non è vero? Oh! Che sassoso! Dai, qua è impertinente. Che, che impertinente. Uh, ti prudono proprio le mani di, di attaccarmi, non è vero? Beh troppe... beh che peccato Questo mondo ha bisogno di più star Di... che cadaveri? Uh, boh, beh, boh tipo so. ciao E' un addio tipo Andiamo a inseguire Mettaton... No veramente non importa che inseguiamo Stiamo andando a... Cavolo stavo per dimenticare le La wiki se mi frega, basta che ammazziamo la gente No, se c'è qualche cosa Non c'è niente, hanno evacuato tutti No, dico se c'è qualche cosa da fare non Ah, frega. comunque sia uh, nel, Nelle caverne... no, nelle waterfall Se vi ricordate c'era quel cartello lì Che diceva tipo... No, cioè non quel cartello quel, Quella serie di cartelli Che diceva che un angelo sarebbe arrivato nel sottosuolo E l'avrebbe svuotato Ecco, questo... Ovviamente, come avrete capito, ha due significati diversi. Nella passipista è perché libera tutti l'angelo, angelo, sai il perché? Eh, eh, eh, eh. Ecco sì, quindi noi saremo l'angelo tra virgolette. Che svuoterà il sottosuolo. Ok ragazzi, abbiamo appena ucciso l'ultimo mostro. Pensiamo che sia l'ultimo, speriamo. È l'ultimo. Vediamo. L'ultimo. Perfetto. Determinazione. E ora qui abbiamo una nuova canzone rallentata di nuovo. Nuova, tra virgolette. Le ora che abbiamo ucciso tutti possiamo finalmente Sì, tutti i puzzle sono completati già. Sì. Bepis. Allora. tu sei qui quindi significa che Undyne Undyne tipo Undyne ti vendicheremo tipo Undyne oh no li one shot 0-1 tu ah male adios yeee yeah inutili non ci hanno nemmeno fatto fare level up è inutili sono apparse molto prima ah mm. siamo al cooking show di metaton peccato che non ci sia metaton mm. per fare we sure met a ton of uh Metatons. monsters non abbiamo molti no abbiamo incontrato <ride> molti mostri perché metaton non si allora oh, no, we sure did metaton eh di method. No! devo andare al, al coso giusto adesso ah, uh, mi sa che era Left floor, left floor 3 si yes. yes, sì, quello con si yes, yes. con, uh, sì, la si possiamo comprare spider. le cose qui no però... non possiamo comprare le cose no sì, possiamo, possiamo comprarle ma nemmeno in, nella pacifist si potevamo comprare si possono comprare vabbè letteralmente in basso. Si può. letteralmente co co perché come, come poteva essere figurativamente si sì. ah che bello ci facciamo una camminata qui adesso Beh, le cose che no, compreremo vabbè. sono ah. Beh, abbiamo già letto Eh dei like to Sì, si vabbè li non odio solo i cosi i gli ragni ho sentito gli dalle spalle sema fruit taste shame comes true uh, mi sa so che non cambia ah, niente eh, no invece ci ha detto cioè che non siamo buoni da mangiare Ah Produm vabbè dobbiamo aspettare un attimo non lo potrei mai dire Scusa, avevi detto che aveva un. Eh, sì. eh. No, bisogna attaccarla una volta prima, non devi fare esperti, ho detto di attaccare. Ah. Ma non ucciderlo. Non è vero! Marco c'era scritto, forse lo devi fare arrivare. Vabbè tua almeno lei legge e basta. Ma l'ammazzo e basta. Leggila! E leggi, ora devo andare a trovare di nuovo. Sei, sei tu che sei uscita dalla pagina. Il ragno mi va a prendere un fiore. Peccato che il fiore è già morto. l'avrei potuto uccidere per più esperienza. No, i fiori non hanno un'anima, quindi non ci danno esperienza. Beh, uno ce l'ha. <ride> no. no. Non è vero, non ha un'anima. Canonicamente Flowey non ha un'anima. <ride> Letteralmente. Allora... Poi c'è scritto che... Take. key. Il protagonista può ucciderlo in un colpo solo eh, affin affinché l'attacco sia ben eseguito. Se non uccise immediatamente, il suo dialogo... Eh, no, ha un dialogo unico per... Eh, mm -hmm. Eh, referenza, diciamo l'evacuazione dell'Underground. E che dice? Quindi, qual è il dialogo? Dice: parla di come Alphys eh, non è riuscita a evacuare i ragni. Eh, riceve un telegramma che dice che, nonost ah, che nonostante il protagonista sia un uh, assassino violento, eh, non ha mai fatto male a un, un ragno, a un ragno quindi, <ride> visto che non ci sono altri nemici spagni spagni e <ride> ranghi lui, lui ci, ci porta lo stesso in giro abbiamo comprato una mister comprato preso una mystery key da una mystery box dai cosi um, dai dei cosi che cioè da, dal, dal, dal coccodrillo <ride> e, <il, ride> e il gatto solo che visto che non stavano l'abbiamo presa e basta <ride> Doubbi dubbi dubbi dubbi dubbi. Ah, gente. Doubbi dubbi dubbi dubbi dubbi dubbi dubbi dubbi dubbi dubbi dubbi dubbi dubbi dubbi It's lock. Abbiamo la chiave, dai. Missery key, use. Monster. Ah. La chiave è scomparsa. Ecco qui. Questa è la stanza di Mettaton Cioè, questa è la casa di Mettaton Leggi. Perché sono importanti? Sì. Caro diario, eh, la sorella di Shiren è caduta recentemente. È triste. Eh, senza sua sorella a parlare per lei. È diventata più reclusiva di sempre, che mi sembra sì. Quindi ho provato a parlarci. E gli ho detto. E le ho detto che. Eh, che BluKey e, eh, e io Che lei, chi e io Che lei, chi e io dovremmo performare insieme qualche volta eh, Le è sembrata di piacere quell'idea Le è sembrata piacerle quell'idea Carissimo diario Vorrei comprare un nuovo diario per ogni entrata che faccio? Ah, mm -hmm. mi piace comprare un nuovo diario per ogni pagina che faccio Mi piace collezionare i diari Ok Carissimissimo diario eh, Nostro... Nostro cugino ha lasciato la, la fattoria eh, Per diventare una, ah, un Ah, un, un pupazzo per allenamento Così lascia soltanto Bluki e io Bluki mi ha chiesto se eh, Stavo cercando di, di, cioè, di diventare corporeo anch'io eh, io Sembrava così Resignato Non so, cioè, non, non so come tradurlo Andiamo Blu, chi lo sai che non ti lascerei mai indietro E comunque eh, non, non troverei mai il tipo di corpo che sto cercando il Mio caro diario Ho incontrato qualcuno interessante oggi La scorsa settimana ho postato Quell'advertisement quel Per il mio uh, fan club degli umani Oggi era stato il nostro primo incontro Soltan uh, Soltanto un'altra persona arrivò Onestamente è un... È un idiota nerd, Un idiota Ed è ossessionato con questi dannati cartoni Ma è abbastanza divertente, anche Allora, voglio rivederlo Diario, mio diario Mio diario collezione Andando, volosamente Ne ho tipo 5 adesso Caro diario mi ha sorpreso con uh, qualcos'altro oggi uh, Dei... come si dice degli scarabocchi su un... Uh, di, di un corpo che che vuole creare per me Una forma oltre le mie fantasie più... Più selvagge Una forma così potrei finalmente sentirmi in me stesso Dopotutto non c'è nessun modo che potrei essere una star uh, Nel modo in cui sono adesso Mi dispiace Bluki Uh, I miei sogni non possono aspettare per nessuno Non possono aspettare nessuno E ora che abbiamo letto queste inutili storie su un robot oh, oh, oh. Mm, allora, Possiamo continuare mm, a uccidere no. tutti brutalmente Sì, anche però um, Questo spiega che non solo Metaton e Bluki Sono... cioè Bluk, Sono... Uh, cugini Sono cugini Ma anche um, sono, sono entrambi fantasmi Non solo Bluk. Um, però um, Metaton è stato creato da, dal cugino di Nastablook. Um, messo dentro un robot quindi il robot è, Innanzitutto uh, non è stato proprio. Non è un robot vero e proprio con il, che ha bisogno di batteria o cose del genere. Ma è, è, è, è potenziato da un'anima un di un fantasma. Però ha il tasto di accendimento di spingimentazione non è vero. Sì, sul retro. No, a, Sì, a quello dello switch Per, per cambiare forma Non per, eh, eh, per ehm, ehm. Accendere e spegnere E quindi che questo che... Ora andiamo all, Allora, visto che ora sappiamo di più su di lui Andiamolo ad uccidere Cioè, Mi sembra la cosa più ovvia Ma da fare Ma prima proviamo un po' di rubata. bistecca della. nella forma della faccia di mezzo Aspetta, questo che da di più. Ah, sono scemo. Vabbè. Cosa? Potevo comprare qualcosa di più che. Ah, quel tizio aveva. dice perché trovo sempre io gli.. gli, cioè gli strambi, diciamo, i pazzoidi. Vabbè, poi questa la prendo. Ah, ce n'era solo una, perfetto. E una ne ho presa. Alone again. Ok. Legenda ero Mi sa che stavolta funziona l'ascensore Core Perché non ho scritto Cuore in napoletano e e e Bene, uccidiamo Metaton Yes, yes, yes, mm. yes Oh mio Così oh finalmente sei arrivato Dopo il nostro primo meeting Il nostro primo incontro <ride> Ho realizzato qualcosa di Fantasmoso. Non sei soltanto una minaccia ai mostri Ma anche per l'umanità Oh mio Questo è davvero un problema Vedi Non posso essere una star Senza un audience E comunque C'è qualche persona che voglio proteggere Ci sono persone che voglio proteggere Ehm <ride> um... Impaziente come sempre eh? Ma... altro che cos'è? Non lo so eh, non, non tocchiamo quel tasto dolente forse, non lo so C'è qualcosa? Oh, sì, Vabbè. Sì. Come, come ogni vero fan saprebbe Io sono stato prima creato eh, Come un, un, un robot sterminatore di umani Questo non è vero Te lo stai dicendo solo per farci paura Sì Abbiamo letto i suoi diari uh, uh. Uh. Uh, È stato stato un dopo che sono diventato una star Che sono stato dato un look più... Fotogenico già, un, un corpo più fotogenico Comunque Queste funzioni originali non sono mai state rimosse completamente Vieni più vicino E sarò forzato a mostrarti La mia vera forma Ok? Ebbene allora Pronti? It's shota Ah si sì. metto a tombeo blocca la via ok uccidio adesso sad ok google play despasito ok metto the no. di lui lo lasciamo playare però al, al minimo okay. del volume si sì suppongo che non vuoi entrare nel mio fan club cioè degli umani oh no metaton neo è morto oh no ah comunque era la, la, il suo tema è solo un remix di, okay, di dell'undying hero di cosa Bene, nell'ultima parte di Undertale Cioè la prossima no, ancora, Uccideremo Asgore Stiamo ancora facendo Non è ancora no, finita no, no, la che, parte no, che, La parte Non è ancora finita Un'ora un e tre sì, Un'ora e tre di solo uccisione mostri però eh La parte sarà lunga tipo dieci minuti in totale mm. Beh sì, va bene Allora uh, Il True Lab ovviamente non lo esploriamo Perché Quindi anche se Noi andate. siamo nella nuova casa quanti, Non dice quanti Ah vero quando ci sono i mostri. Sì, abbiamo sì. finito lo sterminio di mostri quindi, la Nella prossima no, parte no. Eh, Finiremo la genosta, giusto? Sì. sì Quindi ci vediamo alla prossima Uccideremo l'orso asgoroso Sola, come si chiama? Non lo so Va bene, quindi ci vediamo alla prossima Iscrivetevi, sondaggio, like Alla prossima, ciao ciao